Eh, maestro, eh, eh, vedo che, che sta bene Sì, sto molto meglio, grazie Beh, eh, allora le cure omeopatiche no, no, no, non sono queste le cure Cioè, le cure omeopatiche tue hanno fatto un grande effetto Ma adesso è altro eh, eh, po Posso chiedere, allora, che cosa è successo? Ah, insomma, niente di particolare, Malacoda. È che mi compiaccio, mi compiaccio della meraviglia di questo gioco a cui siamo costretti a giocare, capisci? Di quanti rivolgimenti questo gioco abbia, capovolgimenti di fronte improvvisi. Eh? eh, eh che, che, che vuol dire? Beh, appunto... Per esempio, la tua cura omeopatica, no? In che senso, maestro? Ma nel senso che la tua cura omeopatica no, mi aveva un po' costretto a fare la parte bianca, no? Ed ero un po' preoccupato, in vero. Perché quello che stava succedendo è che mentre noi aumentavamo la pressione sempre di più, in realtà la gente sempre di più si induriva. Nella resistenza attiva nascevano iniziative, reti di solidarietà, eh, diciamo, progetti anche di, di comunità alternative, per esempio. E tutto seguendo proprio quegli stramaledetti principi di lei, che io stesso mi trovo costretto ad affermare beh, per la tua cura omeopatica, no? Più noi spingevamo e più questi fiorivano in realtà. Ah, sì, è apposta per questo mi è venuta... La folgorazione, <ride> il principio del diaballo, no? Sì, dovevamo, in realtà dovevamo diaballare tutto, ribaltare tutto, capisci? Proprio per ottenere l'effetto opposto. Cioè, per frenare l'emorragia di anime che sempre di più si risvegliavano, noi dovevamo fare il contrario, dobbiamo smettere di premere e restituirgli un po' una sorta di pseudo normalità accomodante. Dovevamo essere noi adesso a dirgli tranquilli, tranquilli, è passato, era davvero un'emergenza, ora potete tornare quasi alla vostra normalità. Ma, maestro, però in realtà i dati sulla Terra dicono che la, la gente continua a ad ammalarsi e, e insomma, poi fanno questo come... e risultano positivi. Po positivi. Ma sì, ma che importanza Ah! Ma la coda, questo è sempre stato irrilevante. Quello che conta è quello che diciamo noi attraverso i media e le istituzioni che sai che sono quasi totalmente penetrate da noi. Basta che noi diciamo... È finita, si torna alla quasi normalità. Tutti liberi, Tana libera tutti. Ma maestro, io non capisco. Allora, ma quale vantaggio però? Non, capi non capisco bene il vantaggio. Ma come quale vantaggio? Te l'ho spiegato. Allora, i dati. Vuoi vedere i dati? I dati ce lo stanno dicendo. Adesso che abbiamo fatto Tana libera tutti, i loro progetti stanno soffrendo. <ride> proprio adesso tutti i loro progetti hanno perso di vigore le persone si tirano indietro quelle stesse che prima si sforzavano di fare riunioni su riunioni si sforzavano di immaginare strutture nuove situazioni nuove per loro, per i propri figli un'economia nuova una civiltà nuova adesso molte di loro <ride> tornano indietro, recuperano il loro lavoretto, meglio se fisso ma uguale, tornano alle loro scuolette pubbliche, tornano ai loro supermercati, ai loro ristoranti, ai loro bar, alla loro movida! Eccoli! E noi siamo a posto e chi se ne frega eh, per loro adesso che possono ritornare a risembrare un pochino normali a rinascondersi nella loro casetta giardinetto balconcino e a pensare alle loro vacanze estive evviva e i figli possono tornare nelle palestrine sotto casa eh? eh? Vabbè, vabbè, maestro, però, insomma, è un po' anche normale, dopo tutto quello che gli abbiamo fatto. Ma certo, Malacoda, ma certo, ma infatti io sono contento. Io li voglio così, paurosi, timorosi, desiderosi di normalità. Mi sta benissimo, magari se ci muoiono, così sai che abbuffata di queste anime imperfette! Nonostante ciò, nonostante ciò, non ti nego un certo schifo, ecco, un certo schifo per questa mollezza di intenti proprio da gregge, proprio da gregge. Anche perché poi non sanno che... non, non sanno cosa... Eh. Non sanno cosa li aspetta. E, e, e, e cosa li aspetta? <ride> mazzate, mazzate e mazzate ancora più grosse. Eh? Come? Sì, sì, Malacoda, stiamo solo attendendo proprio che si sistemino, respirando, per modo di dire, tra una mascherata e l'altra, la loro tanto agognata normalità, per colpirli alle spalle con nuove più mirabolanti invenzioni apocalittiche, per renderli inginocchiati, proni! Finalmente! E ogni volta così, e ogni volta così, e ogni volta così. E ondate li metteremo ancora più in ginocchio. Tutto è sulla tecnica delle ondate, avanti e indietro, avanti e indietro. Perché capisci, poi quando appunto c'è il rilascio, queste persone, la maggior parte di queste che tornano e abbandonano il loro attivismo ribelle, poverini, per cedere e tornare a una sorta di normalità. Ogni volta, pur di tornare, sono disposti a cedere un pezzetto fondamentale e a cederlo definitivamente, intendo, un pezzetto fondamentale della loro conclamata libertà, rendendo la loro normalità, sempre inesorabilmente più simile alla nostra normalità. La nostra normalità, la normalità del controllo necessario, la normalità dello straccio all'occasione, la normalità del digitale virtuale sempre e comunque. Quindi, ad esempio, noi diciamo va bene, è finita, potete tornare al vostro lavoretto, alla vostra caseta, ma... Ahimè, bisogna proprio che i vostri bambini rimangano con lo straccetto e non respirino più di tanto, e capite, in funzione della tranquillità e loro sono disposti ad accettarlo, basta che ci togliete le restrizioni, dicono loro e noi accetteremo, certo, ci sembra normale, è un piccolo compromesso e così passo passo passo passo arriveranno alla nostra! Normalità al nostro nuovo mondo, quanta ottosità, quanta poca lungimiranza che avete, umani! <ride> Accetteranno proprio tutto, piano piano, i loro progetti ora falliranno, perché tanti di loro, immaginando questo ritorno alla normalità, non si aspettano che noi vi colpiremo. Di nuovo, di nuovo, di nuovo, di nuovo, di nuovo, di nuovo, di nuovo, di nuovo, di nuovo, vi colpiremo, <ride> finché, finché non sarà... Maestro, maestro, si calmi, si calmi, Stai esagerando, non sta ancora tanto bene. Sì, hai ragione, ma la coda, mi devo calmare, infatti mi sta tornando anche quel quel mal di testa non vorrei dover di nuovo approfittare delle tue cure omeopatiche ecco appunto vada vada vada a riposarsi maestro vada a riposarsi non c'è problema ci sono io qua vada vada eh, vada vada vada ma, ma non non non vedete, vedete? vedete vedete il disegno? Non Non il Tempo, insistete ora, quanto tempo dobbiamo aspettare, ora il tempo, ora il tempo!